Teens and whiskey grins Made him son as a toothless prince Plays the keys when he speaks his sounds Well I'll be back with an iron beer Them shotgun shells in a bandolier Cotton stands and dead heathens I brought it out my last <laughs> concern Victor Quebec Sierra QRP portatile. America 7, Germany Alpha Kilovatio. Il mio nome è Saverio. Ripetemi il tuo nominativo. Ho capito che sei QRP portatile. Avanti. Italia, Zulu, 4. Victor Quebec Sierra. Italia, Zulu, 4. Victor Quebec Sierra. Ok, ok, 5 segnale 8 con QSB, ma vi ascolto molto bene. Italia Zulu 4, Vittor Chebezzierra, eh, QRP portable, eh, qui Eco America 7 Golf Alpha Ripeto, il mio nome Saverio, sono qui eh, vicino alla a Malaga Capitale, eh, vicino all'aeroporto eh, di Malaga. Eh, eh, il cambio a te. Ok, Saverio, Eco Alfa 7, Golf Alfa Kilo, ti ascolto splendidamente. 5, 9. Ti sto facendo il filmato, sono in portatile. Referenza Sota, Lima Golf 342. Lima Golf 342, nome operatore Alessandro. QSL? Ok, ok, Ale Sì, grazie mille per il collegamento. Ti passo il cambio finale a te, Italia Zelandia 4 Victor qui in Sierra QRP portable e qua Alfa 7 gol falsa file. Avanti ok, grazie Saverio. Ottimo, ottima attrezzatura, ottime condizioni di lavoro. Io utilizzo uno Iesu FT 817 e un'antenna di polo a circa 4-5 metri da terra. Mi trovo sul Monte Zatta e vedo tutto il Mar Ligure. Eh, grazie, 73, buon fine settimana, ciao! Grazie a te, eh, 5, 7, 5, 8, eh, oh, tutto il tempo, eh. Eh, veramente no, non sembra eh, QRP. Arrivederci e buona fortuna, eh, Alessandro, eh, buoni collegamenti, Italia Zulu 4, Victor, Quincer, Sierra e col 7 e col Falfatido ciao 73 ancora Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra per Italia Zulu 5, Giuliete Lima, Florida. Italia Zulu 4, Victor Quito Santiago. Italia Zulu 4, Victor Quito Santiago, QRP. Italia Zulu 4, Victor Quito Santiago. Italia Zulu 4, Victor Quito Santiago. Five 9 thank you my friend. Repeat your call, thank you. Okay, my call, eco alfa 2, eco zulu. Eco alpha 2, eco zulu portabile, oka tam. Okapa, eco alfa two, zulu. Thank you, my friend. Bye bye. Bye bye, call it. Portable, uh thank you, thank you, for a flora. Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, portable QRP. Roger. Roger, your report is 5859. Reference SOTA. Lima Golf, number 3, number 4, number 2. QSL. Lima Golf, again, again. Lima Golf, 342. QSL. 342. I'm on the Echo Alpha, Fauna, Florida, 0936. 0936. Thank you and good luck, 44. 4473 bye-bye. Yeah, bye-bye,